L'idea è nata dieci anni fa dopo che i ragazzi qua di Borgo Taro hanno perso un loro compagno, un loro volontario, hanno deciso di ricordarlo in questo modo, organizzando questo torneo, perché era la sua idea che non è mai riuscito, era il suo sogno, che non è mai riuscito a, a realizzare, per cui hanno deciso, una volta che, più, che Matteo è scomparso, di, di ricordarlo in questo modo. Le prove che facciamo in questo, questo torneo sono ideate partendo da quello che vediamo tutti i giorni, quindi da scenari, da interventi effettuati realmente o visti nelle colonne della, della, della zona, quindi eh, ideiamo che tipo di patologia andiamo, possiamo andare a riprodurre, poi individuiamo le zone dove fare la, lo scenario e poi costruiamo lo scenario anche sulla zona, cioè andiamo a modificare, andiamo a a costruirlo proprio in maniera vera e propria in base anche alla zona, al posto in cui che troviamo per far svolgere lo scenario. Organizzare e anche partecipare qui a, al torneo sanitario è importante perché sicuramente a, aiuta la, la parte formativa, nel senso che noi creiamo questi scenari, creiamo queste prove per cercare di lasciare un, un, un bagaglio formativo ai soccorritori che partecipano, ma non solo, anche al, a, chi, a chi lavora sulle prove, perché comunque è esperienza anche per loro. Tant'è che alcuni anni fa abbiamo fatto una prova eh, anche qua sul, su una scena del crimine con eh, l'intervento, un, un primo tentativo che avevamo fatto alcuni anni fa e alcuni mesi dopo il capo prova, cioè chi stava lavorando sulle, su quella scena si è trovato a dover intervenire realmente con l'intervento sull'ambulanza su una scena del crimine e eh, facendo riferimento all'esercitazione all che è stata fatta su quello scenario è riuscito a intervenire preservando un pochettino la, la scena.